Ti comincerò questo intervento per questa edizione di Fondiamo, questo piccolo incontro appunto conoscitivo sulla realtà dei fondi europei, partendo dal perché siamo qui e dal perché ho voluto fortemente portare su questo territorio e in generale qui nella provincia di Roma questo progetto. Il motivo è molto semplice, quando ci siamo candidati per la campagna elettorale 2014-2019, per le elezioni europee, avevamo fatto una promessa, avevamo fatto la promessa di far luce sui fondi europei, di spiegare a, a tutti i cittadini europei, e italiani soprattutto, di spiegare ai nostri territori perché questa leva è così importante per rilanciare la nostra economia territoriale, per permetterci appunto di creare occupazione qui in Italia e perché soprattutto finora non ha mai funzionato. Voglio darvi qualche dato per farvi rendere conto di quello che vuol dire in questo momento la partecipazione ai programmi dei fondi europei e quello che è stato in momento, fino ad ora appunto la linea, linea la, ina, palese inadeguatezza del governo italiano, delle autorità competenti nell'utilizzare questo strumento. Dal 2007 al 2013 la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea è costata ben 109,7 miliardi di euro. Quanti sono i miliardi che siamo stati in grado di riportare sul nostro territorio? 71,8. Vuol dire che in, questa, in questi sette anni di programmazione l'Italia ha avuto un saldo negativo di 37,9 miliardi di euro, sono quasi 40 miliardi di euro una finanziaria, anzi forse è qualcosa anche di più rispetto alle cifre attuali. Che cosa ha fatto finora il governo italiano per ovviare a questa catastrofe, considerando che questi non sono soldi creati dal nulla, sono nostri soldi, sono soldi derivanti dalle tariffe doganali del mercato unico, sono i soldi che l'Italia versa direttamente come contributore dell'Unione Europea per far parte dell'Unione, sono le nostre tasse, visto che una parte è prelevata direttamente dalla nostra EVA. L'Italia non è stata in grado di affrontare la sfida né per quanto riguarda i fondi indiretti, di cui parleremo successivamente, che sono quelli appunto direttamente allocati dalla Commissione Europea alle singole regioni italiane, né per quanto riguarda i fondi diretti pensate che i vari esecutivi che si sono succeduti in questa programmazione prima quello Berlusconi poi eh, l'esecutivo guidato da Mario Monti per, per finire appunto con Letta e Renzi hanno pensato bene di trasformare un ex dipartimento quello della coesione sociale in agenzia questa agenzia finora non è stata in grado di rispondere al problema in primis perché l'unica cosa che ha fatto è stata eh, cercare nuove assunzioni 129 esperti che costeranno 5,5 milioni di euro, da una parte noi siamo contenti, vuol dire che quantomeno c'è una sensibilità, però ci chiediamo anche com'è possibile che in uno stato di Palazzo Chigi, di, che conta ben 3.900 persone, che è quasi tre volte il numero di persone impiegate da Downing Street, quindi allo dal primo ministro britannico non ci fossero già queste competenze queste professionalità e si è dovuti procedere a ulteriori a assunzioni per colmare dei buchi che sono ingiustificabili e inqualificabili ma soprattutto questa eh, mancanza dell'Italia deriva dal fatto che non c'è un sistema paese adeguato per affrontare la sfida Cosa dico? perché dico questo? quando sono entrato al Parlamento europeo una delle prime cose che mi è capitato di fare è stato incontrare i nuovi commissari, quindi i nuovi, la nuova squadra della Commissione Juncker che si propone appunto di guidare la Commissione nel corso dei prossimi cinque anni. Ho parlato con Johannes, un commissario austriaco, che oggi è il commissario all'allargamento e nello scorso mandato era il commissario delle politiche regionali, quindi colui che si occupa in prima persona dei fondi europei. Gli ho chiesto, approfittando di questo colloquio in quanto coordinatore degli affari esteri per il mio gruppo politico, di spiegarmi a suo avviso come mai in Italia non si sa fare un uso giusto, intensivo, professionale di questa possibilità. La prima cosa che mi ha detto Ioannesan è stata perché voi non avete un sistema di eh, enti pubblici, di autorità pubbliche che si parlano mi ha fatto addirittura il caso di due richieste per lo stesso programma presentate da due ministeri diversi, diverse tra loro. Quindi all'interno dello stesso governo un ministero ha chiesto una cosa, un altro ministero ha, ne ha chiesto un'altra alla commissione, non sono riusciti a parlarsi prima per cercare di presentare un progetto coerente. E oltre a questo mi ha detto ogni volta che cambia un'amministrazione la successiva tende a cancellare completamente quello che aveva fatto la prima nel giusto o nello sbagliato questo non dà una stabilità e quindi non si, non si crea quell'accumulo di conoscenze, di esperienze di migliori pratiche che è indispensabile per garantire al sistema paese una partecipazione attiva quest'anno è l'ultimo anno nel quale noi potremo spendere i soldi della, della precedente programmazione appunto la 2007-2013 in quali erano spendibili fino al 2015. Rischiamo di perdere 8 miliardi di euro. L'ultima stima ufficiale fatta eh, a luglio parlava di, di soltanto 1,3 miliardi spesi sui 13,6 rimanenti. Oggi le stime ufficiose dicono che altri 4 sono stati spesi. Altri 8 rischiano di essere buttati, 8 miliardi di euro sono se quasi 16 mila miliardi delle vecchie lire. Quante cose potremmo fare con una somma di questo genere, utilizzata per l'agricoltura, per le piccole e medie imprese, ancora per i giovani o per il turismo? che sono i quattro grandi assi di questo incontro. Tanto ci sono regioni come la Sicilia e la Calabria che sono ancora al di sotto del 50% dell'ammontare che gli era stato allocato. E tra l'altro l'attuale governo, affannosamente alla ricerca di modalità per spendere questi soldi, ha dovuto inventarsi la pratica dei progetti retro, retrospettivi, li chiamano. In realtà sarebbe più giusto chiamarli retroattivi, ovvero rendiconterà dei progetti finanziati con fondi regionali e nazionali come se fossero stati finanziati per i fondi europei per tenere quei soldi ancora incorati ed evitare che la commissione se li riprenda e li dia ai paesi più virtuosi questo è già successo nelle scorse programmazioni pensate che in Irlanda hanno costruito delle strade utilizzando appunto i miliardi di euro non utilizzati dall'Italia, le hanno ribattezzate The Italian Highways le autostrade italiane quindi non solo non siamo stati adeguati siamo anche stati sbeffeggiati da chi ha beneficiato della nostra incapacità, questa agenzia che dovrebbe coordinare appunto la coesione territoriale nelle regioni, aiutare gli enti locali, aiutare eh, coloro che stanno cercando affannosamente di seguire questi progetti ancora oggi non ha un regolamento interno e sarà operativa se va bene l'anno prossimo quando ormai di fatto i soldi di questa programmazione saranno spesi e c'è da dire inoltre che è particolarmente difficile anche per gli enti locali, farne uso in quanto vincolati dal famoso patto di stabilità interno, quindi ci sono magari soldi in cassa, siccome molti sono progetti cofinanziati, non sono completamente a fondo perduto, ma magari c'è un intervento del 70, del 50, al 80%, poi ce lo spiegheranno molto meglio le nostre oratrici in seguito, anche per colpa di questa regola accelerata che è stata recepita forse in modo anche erroneo da parte delle autorità nazionali, ci troviamo con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 Se lo Stato non è stato in grado di farlo, il Movimento 5 Stelle con umiltà ma con tanto impegno sta cercando di colmare questo vuoto e sta cercando di riportare la strada sul giusto binario. Vi ringrazio e passo adesso... la anzi, siamo alla proiezione di un video che è stato realizzato da Rosa D'Amato, una mia collega e amica